Buongiorno amici, ultima tappa di questo tour per la Sicilia e oggi siamo nella meravigliosa e pittoresca Taormina Tormina è una delle località turistiche più famose della Sicilia. È un luogo di grande fascino e bellezza, che con le sue vie, piazze e antiche chiese è una vera e propria tavolozza di colori, stretta tra l'azzurro del Mar Ionio e l'imponenza dell'Etna. Ovviamente ragazzi una tappa obbligatoria qui a Taormina è lui Il teatro antico di Taormina Che meraviglia Il teatro antico di Taormina è un capolavoro architettonico di rara bellezza inserito in un contesto panoramico unico. documenti storici su questo, questo teatro, sembrerebbe essere stato realizzato da Gerone II che fu il tiranno di Siracusa e ovviamente come tutti gli anfiteatri del passato era destinato a spettacoli di lotta tra gladiatori e belve. Attualmente questo questo anfiteatro è il più grande, anzi è il secondo anfiteatro più grande di tutta quanta la, la Sicilia, continuiamo il nostro giro Amici si concludono così questi quattro giorni fantastici in questa isola spettacolare spero che vi sia piaciuto il mio racconto, tutte quante le esperienze sia quelle dei luoghi sia soprattutto quelle gastronomiche se così fosse vi invito a commentare, a lasciare un like e se vi va anche a condividere noi speriamo di rivederci presto con un nuovo viaggio incrociamo le dita per il covid che tutto finisca presto e che le restrizioni vengano meno e che quindi di conseguenza torneremo a essere liberi come prima Ciao!